bentornati su my football jersey oggi vediamo un antivento per l'arsenal per la stagione 22 23 bellissimo che vi consiglio assolutamente La diventa molto bello, bianco con questa rifinitura blu, molto elegante. Nella mia classifica questo prende 5 stelle. L'ho portato a casa e mio figlio l'ha subito voluto per sé. Il costo lo vedete qui sopra? Molto basso. Eh, non ho altro da aggiungere perché credo che parli da solo. Vi ricordo che in descrizione qui sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere questa e altre bellissime offerte che il sito prepara per voi.